Cosa vuol dire è una vittoria di Pirro? La vittoria di Pirro è una vittoria ottenuta con molte perdite. Da dove deriva? Roma inizia pian piano a conquistare vari territori. In Italia del Sud... Vi erano molte colonie della Magna Grecia che chiedono aiuto al re dell'Epiro, Pirro. Vi saranno delle battaglie fra Roma e il re dell'Epiro che corre in soccorso delle colonie greche. Pirro riesce ad ottenere alcune vittorie contro la giovane Repubblica Romana ma le vittorie che ottiene sono vittorie segnate da un grosso numero di perdite. Pirro vince, ma vince alcune battaglie in cui avrà numerose perdite. Alla fine sarà costretto a perdere la guerra contro Roma e Roma, risulterà vincitrice. Pirro ritornerà nell'Epiro a causa delle grosse perdite avute nelle battaglie contro la Repubblica Romana.